l'italia ha bisogno di campioni e ognuno di noi può esserlo negli obiettivi che ci diamo nelle decisioni che prendiamo o nei piccoli gesti quotidiani quelli che ci rendono simili agli altri parte di qualcosa di più grande come i nuovi censimenti permanenti che coinvolgono ogni anno diversi campioni della popolazione delle aziende e delle istituzioni se ne fai parte fai la tua parte